Ciao. Allora. A posto? Ciao. Allora, spero che siete pronte perché so che è la notizia che vi sconvolgerà. Niente, portate pazienza, ma ci sono i cani che passano e quindi gli altri abbaiano ed è... non posso farci niente, quindi... Però mi sono un po' esagerato. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, spero siate pronte perché ho una notizia che vi sconvolgerà. Ebbene sì. Sefora si è messa a fare le box sorpresa. Ebbene, sì, era allora, nata. Se farà per altri motivi a comprare delle altre cose, che adesso vi mostro. Ma ha fatto le box sorpresa. Non le avevo viste, me l'ha detto la ragazza in cassa. Ci sono quelle da 3 e 5 euro. Questa è quella da 3 con un sacco di adesivi di chiusura. E, e niente, ho voluto provarla. Ho dovuto provarla prima faccio vedere cosa ho comprato. Comunque, mi saliva una cipria. Questa è la Meca Forever e l'Ultra HD. È inutile in estate. È l'unica cipria che mi, mi opacizza davvero. È questa qui. Ce l'ho anche in polvere libera. Questa è compatta, fantastica. Opacizza davvero il viso. È inutile. E comunque veniamo alla box sorpresa perché io sono curiosissima di sapere che cosa dice dentro assolutamente online non ci sono, ci sono solo in negozio Beh. quindi iniziamo ad aprirla, c'è scritto mom, mom, mom, mamma, mamma, mamma, amore ma gli adesivi carini, eh, però come faccio a staccare tutti questi adesivi? si distrugge la box mettercene anche meno visto che erano in cassa vabbè comunque più o meno l'ho aperta e guardate voi che guardo io come sempre da 3 euro questa eh e infatti mi sembrava di vedere qualcosa di colorato è tutto questa tu è vuota è tutto in una pochette bellissima Ma è bella anche solo la pochette già mi piace. Apriamo quindi andiamo a curiosare. Uh, c'è un po' di misto. Allora, la prima cosa che mi salta all'occhio è questo. E... Fresh eh, crema corpo idratante al fiori di cotone. Boh. Ma è il formato grande la quantità ah 200 ml è sigillato c'è proprio la plastica qua di sigillo sentiamo il profumo mmm buono crema corpo a questo punto però voglio sapere il prezzo ed è niente magia dell'editing ve lo linko qui sotto ve lo scrivo qui sotto perché qui ci sono un sacco di cose allora sapete che Vabbè, andiamo questa quest'altra cosa grande. Sempre di Sephora, crema mani. Eh, crema mani. Nutriente rivitalizzante. quella da 30 ml, anche qui non so il prezzo. Ah, è chiusa proprio bene, ci piace. Secondo me comunque col prezzo se abbiamo già superato i 3 euro. Poi, altra cosa che però vedo un bel po' di campioncini ma guardiamo cosa c'è prendiamo fuori le bustine allora cosa abbiamo abbiamo tre campioni di Estée Lauder Advanced Night Repair beh così si può provare anche per un po' tanto poi vi faccio le first impression tre campioncini di questo senza valore e poi Eisenberg Paris sono diversi maschere di datazione totale e questa è la crema ultra ricca. Questi sono senza valore però perché sono campioncini. Altra cosa che vedo, questo. Esatto, è, è, è sample, Shiseido Bio Performance Crema super rivitalizzante. Eh, sì, ok, però beh, questa cosa dei campioncini mh, vabbè, vediamo cos'altro c'è Siseido, Bia Performance è uguale quindi sono due poi questo non c'entra niente due anche di questa i fiori di cotone eh, stella effervescente saranno quelle da doccia però queste le vendono queste le vendono, quindi vi metto il prezzo di queste qui. E, peccato che io vabbè. Non lo potevano sapere. Oh, carine, carine, gli metto, metto il prezzo per vedere il valore e poi ultima cosa, poi è vuota. Una Ah, sempre se quindi solo marchio loro mettono, ok? Una matita occhi 12 ore della linea Colorful La proviamo, oltretutto è sigillata. Sapete che cosa? Dato che è una waterproof, adesso la provo ad aprire perché voglio vederla. Stavo pensando di fare, questo non c'entra niente con la box. Stavo, non si apre? Stavo pensando di fare un video test perché io amo le matite e soprattutto il nero le uso sempre un video test sì, delle matite waterproof se davvero sono waterproof quindi pensavo di fare un qualcosa di veramente lo sto facendo low cost quindi ho eh, mai sto testando Essence eh, Catrice e altre marche cioè la, non mi ricordo se Debora o Debbie L'Oreal quindi marche veramente low cost però eh, se vi può interessare come cosa possiamo provare a farlo di marchi anche di medio costo quindi in questo caso se Fora, poi non so che altri marchi ci possono essere medio costo ma vabbè, a questo punto non si apre di più di così però proviamola è bella nera ci piace boh, a me che piacciono le matite nere può piacere da temperare, questa non è automatica, ma ci sta quindi se avete qualche marchio di medio costo: non alto, un ah, altro no, no? Grazie, ma di medio costo: fatemi sapere se c'è qualche marchio che vi può interessare. Diciamo dai dunque, visto che essence è 3 euro, 3, 5 euro, 7, facciamo dagli 8, 8-15 euro fino a 15 euro. Che medio costo ed è se vi piace come test per vedere se davvero sono waterproof Le testo io, sapete qua ci testo, sto la doccia Quindi ve le testo volentieri E ditemi se c'è qualche marchio in particolare che vi incuriosisce Perché nel caso provo a sentire anche dall'agenzia se ha dei contatti con qualcuno Se no le compro io per fare questo test e ecco, Sono curiosa Comunque io nel mentre sono riuscita ad aprire la matita Basta con tutta questa plastica, via E abbiamo detto che la box è da 3 euro e adesso qui sotto io vi in, in editing vi scriverò i prezzi, ma non so se questa è in vendita o un omaggio per qualcosa, ma credo che i 3 euro li abbiamo superati perché questa non po, più di 5 euro. Le matite di Sephora vengono a più di 5 euro. Questo non lo so, ma già sicuramente di più. Poi c'era la crema mani, che è sempre utile. Due pastiglie effervescenti a stellina. E il fatto dei campioncini, che mi lascia un po' lì. Eh, perché sì, è vero che ce n'è di prodotto alla fine, perché sono due, tre, uno e uno. Cioè però, che sarebbero due della stesso marchio. Ma il fatto dei campioncini mi lascia un po' lì. Però i prodotti ci sono, sono sigillati, quindi non sono rimanenze. Questo qui... Cioè, si vede, è inutile, si vede che c'è la plastica di sigillo, questa abbiamo detto che è sigillata que le, le, queste da bagno sono sigillate e questa qui l'ho aperta io quindi ci piace ora però voglio sapere da voi se anche da voi farà fa queste box sorpresa, se vi curiosiscono se è una cosa che sapevate già tantissimo tempo ma sono io che non lo sapevo e niente ed è spero di tutto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video